Scusate per l'orario, ci rendiamo conto che di aver finito molto tardi, quindi ci, eh, ci scusiamo anche per l'attesa. Eh, abbiamo lavorato sino ad ora e tutta la giornata che siamo impegnati per eh, una riunione qui nella sede della protezione civile per aggiornarci costantemente su quelli che sono i dati, le informazioni sulla diffusione del coronavirus e all'esito di questa giornata, di questo pomeriggio di confronto, poi abbiamo convocato, convocato un consiglio straordinario dei ministri, L Abbiamo tenuto qui in questa sede per ragioni pratiche di praticità, all'esito del quale abbiamo adottato un decreto legge contenente delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza di questa emergenza epidemiologica. Lo scopo è quello di tutelare il bene della salute, il bene della salute degli italiani, il bene che ci sta più a cuore, quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è sicuramente al primo posto, poi ci sono tanti altri interessi, beni costituzionalmente tutelati ma non c'è dubbio che questo all'integrità fisica, psicofisica e alla salute sia al primo posto in una ideale gerarchia di valori. Io prima di illustrare in dettaglio i contenuti di questo provvedimento voglio rivolgere un grato ringraziamento non solo ai ministri con i quali ovviamente abbiamo una già un già consolidato affiatamento e qui in particolare ho il Ministro Speranza che tanto si sta prodigando in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Ma rivolgo anche un sentito ringraziamento agli operatori sanitari di sicurezza direttamente coinvolti in questa emergenza, alle donne, agli uomini della protezione civile, qui c'è il dottor Borrelli, alle autorità sanitarie e alla mia sinistra c'è il Presidente Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, medici, infermieri, ricercatori, personale, ripeto delle Forze Armate e della Protezione Civile che sta lavorando ovviamente molto impegnato per garantire le condizioni di massima sicurezza e impedire che vi possa essere da questi contagi già accertati un'ulteriore diffusione di questo virus c'è un filo diretto di confronto, di dialogo che unisce il Governo, in particolare il Ministero della Salute, il suo comitato tecnico scientifico, poi i territori regionali, il Governo quindi regionale e ringrazio in particolare i Presidenti delle regioni più direttamente interessate, il Presidente Fontana della regione Lombardia e il Presidente Zaia della regione Veneto, perché con loro c'è un'intensa collaborazione e abbiamo <ride> lavorato sino all'ultimo per concordare anche le misure e gli strumenti più efficaci. Eh, prima di addentrarmi vorrei anch'io anche se qui ci sono eh, esperti eh, e sono tecnici che sono ben più informati e competenti di me però vorrei solo dare un segnale, un'informazione generale alla, ai cittadini e alla popolazione. In questo momento molti, come anche il sottoscritto, si sono chiesti come mai in Italia così tanti casi che vengono scoperti peraltro tutti in un tratto. Beh eh, noi abbiamo adottato, l'abbiamo sempre detto e lo confermo, una linea di massima precauzione siamo nell'ambito dei paesi occidentali dove ovviamente gli standard delle prestazioni sanitarie e della tutela della salute sono più elevate, siamo il paese che ha adottato le misure più garantiste e più efficaci di massima sicurezza. Ricorderete che siamo il paese che ha disposto l'interdizione del traffico aereo dai per la Cina, il giorno dopo eh, siamo all'inizio di febbraio abbiamo disposto una dichiarazione con decreto al Consiglio dei Ministri dell'emergenza nazionale e da allora abbiamo effettuato una serie di rigorosi controlli, questi rigorosi controlli quindi nascondono un lavoro certosino, un lavoro puntiglioso, meticoloso eh, di, di verifiche e di controlli a cura ovviamente del personale sanitario che da noi è assolutamente eccellente. E anche sono questi controlli, questa linea di rigore, di massima cautela, che oggi ci consente di, uh, di svelare questi casi di contagi e quindi l'accuratezza di questi controlli che ci spinge oggi a registrare questi numeri. Perché non dimentichiamo che stiamo parlando di una sintomatologia che facilmente si confonde con... Una, quella che può essere considerata addirittura una banale influenza, semmai particolarmente debilitante, o con un principio di, eh, mh, un principio di polmonite che è assimilabile. È solo quindi un controllo effettuato col tampone che ci consente di accertare e di riscontrare se la persona sia positiva al coronavirus e noi vi assicuro che stiamo effettuando centinaia e centinaia di controlli con i tamponi, di qui il numero elevato nel nostro Paese di casi, però oggi scoperti questi casi dobbiamo anche adottare, ci siamo resi conto che dobbiamo adottare delle misure di contenimento, il decreto legge ci consentirà di intervenire laddove già delle misure di cautela sono state adottate dal ministro Speranza e dal governatore interessato Fontano Zaia della Lombardia del Veneto ci consentirà anche di disporre eh, delle misure ulteriori di contenimento per eh, consentire per impedire l'allontanamento dal comune dall'area interessata da parte degli individui che sono individuati come nelle aree in questo momento che possi possiamo considerare di focolaio. Mi riferisco in particolare all'area dell'Odigiano dove ci sono dieci minuti specifici interessati, dieci comuni interessati e poi mi riferisco al comune di Vo Euganio, in provincia di Padova nel Veneto dove come sapete abbiamo accertato alcuni casi in questo piccolo comune. Al momento queste sono misure di contenimento degli spostamenti che riteniamo adeguate sembrerebbe proprio in queste ultime ore sembrerebbe che una famiglia sottoposta in quarantena sia allontanata per trasferirsi nel meridione. Ecco sono misure che dovrebbero impedire proprio questo perché al di là del senso di autoresponsabilità, al di là dei comportamenti di autocensura che si impongono agli individui, è bene che ci siano comunque delle misure impositive che impediscano comportamenti che non sono assolutamente raccomandabili ai fini del contenimento del contagio. Eh, non voglio immagino che poi ci saranno anche delle domande ma eh, un'altra osservazione, le nostre misure di cautela sono sempre nel segno dell'adeguatezza della proporzionalità, il dibattito politico sicuramente ci solleciterà, ci solleciterà a respingere come perché avete adottato adesso queste misure, come, perché non le avete adottate prima, perché avete adottate queste e non altre, noi le nostre valutazioni ecco, le assumiamo su una base tecnico-scientifica, non lavoriamo da soli, non riteniamo di essere depositari in questo campo, in questo settore, di nessuna verità. C'è un comitato tecnico-scientifico che ci offre le basi scientifiche di valutazione su quelle basi noi ci assumiamo le conseguenti responsabilità per una decisione politica contemperando gli interessi della collettività e gli interessi di tutti ma avendo sempre quale obiettivo lo ripeto la tutela della salute dei cittadini È per questo che oggi siamo in condizione quindi con questo decreto legge di innalzare la soglia di tutela intervenendo per circoscrivere meglio e poter tutelare le comunità direttamente interessate da questi focolai, poterle quindi accompagnare meglio anche nell'assistenza sanitaria. Credo di aver detto anche troppo quindi saremo sempre vigili, costanti, vi assicuriamo il massimo impegno, la massima determinazione, il massimo coraggio anche nell'adozione delle misure necessarie sempre però considerando che è una situazione in continua evoluzione, quindi noi dobbiamo essere sempre pronti, nel segno dell'adeguatezza della proporzionalità delle misure, ad adottare, intervenire con nuove misure o rivedere quelle che già abbiamo previste. Grazie. Ministro Speranza, ci dici anche tu qualcosa? Sì, molto brevemente, perché credo che il Presidente del Consiglio, Conte, che pure ringrazio per il lavoro straordinario di oggi, abbia enucleato le questioni fondamentali e gli obiettivi fondamentali del Governo. Voglio sottolineare in modo particolare, mi sia consentito, il lavoro straordinario che le donne e gli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale stanno facendo in queste ore. Eh, lo Stato, eh, io direi la Repubblica, perché ci sono chiaramente anche le regioni, i comuni, le amministrazioni territoriali stanno facendo tutto quello che è necessario per contenere questa epidemia. Eh, io voglio ringraziare in modo particolare i nostri medici, infermieri, eh, gli operatori sanitari, quelli che ora dopo ora stanno gestendo questa situazione nei nostri presidi sanitari. Eh, grazie chiaramente a chi opera ogni giorno e in queste ore particolarmente sotto pressione nei nostri ministeri, il Ministero della Salute ma anche i tanti altri che sono evidentemente al lavoro. Eh, in queste ore ci siamo sentiti con grande costanza, in modo particolare col Presidente eh, Fontana e col Presidente Zaia con cui abbiamo sottoscritto, firmato una eh, ordinanza condivisa che riguardava i primi territori dei due focolai in Lombardia e in Veneto. Il nostro obiettivo fondamentale, anche quello delle disposizioni di questo decreto, è provare a contenere, isolare il più possibile il contagio dentro territori ristretti, provare a fare tutto quello che è possibile per evitare che possano andare fuori. Voglio segnalare come col provvedimento di oggi rendiamo possibili anche altri interventi fuori da quei territori, che credo siano di particolare importanza. Il Ministro Azzolina ci ha sollecitato un'attenzione sulle gite scolastiche. Con questo decreto il Ministro competente potrà immediatamente intervenire per disporre la sospensione delle gite scolastiche programmate in Italia e all'estero. Con questo provvedimento il Ministro Spadafora potrà intervenire sugli eventi sportivi e lo farà sin dalle prossime ore proviamo nella sostanza a proseguire sulla linea di massima precauzione, di massima prudenza. È l'impostazione che ci siamo dati sin dall'inizio. Anche quando l'OMS il 22 e il 23 di gennaio non aveva proclamato lo stato d'emergenza, l'Italia provava a tenere il livello più alto possibile per contenere quella che capivamo da subito poteva essere diciamo, una epidemia che in qualche modo poteva toccare paesi diversi da quelli da cui originava. Il 30 di gennaio, quando l'OMS ha dichiarato lo stato d'emergenza, dopo poche ore abbiamo disposto, primi in Europa, la chiusura di tutti i voli diretti da e per la Cina. Dopo poche ore, la mattina del giorno dopo, abbiamo disposto lo stato d'emergenza e siamo stati tra i primi paesi del mondo, continuiamo con questa ordinanza un lavoro che ci colloca oggettivamente tra i Paesi che stanno facendo di più in assoluto. I tanti screening fatti in queste ore producono evidentemente dei risultati, nel senso che i casi positivi sono proprio il frutto di un lavoro e isolare i casi positivi è il modo migliore per non consentire al virus di diffondersi. Quindi noi continueremo con tutte le energie di cui disponiamo esattamente questo lavoro che va nella direzione del contenimento. Da ultimo voglio dire una cosa, io ho sempre detto, insisterò nel dirlo perché ne sono profondamente convinto, che il Servizio Sanitario Nazionale sia un servizio sanitario molto forte. Dobbiamo essere orgogliosi della qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale che è all'altezza ed è pronto ad affrontare anche questa emergenza. È evidente però che in questa partita abbiamo bisogno del sostegno, della condivisione, della collaborazione dei cittadini del nostro Paese. Io sono convinto che non mancherà. Qui dietro di noi ci sono dieci regole, un decalogo che è stato costruito dall'Istituto Superiore di Sanità insieme al Ministero della Salute, sono dieci regole molto elementari ma che sono fondamentali perché ciascuno nella propria esistenza quotidiana, nella propria vita quotidiana, con atteggiamenti corretti che assume, può dare una mano a vincere questa sfida. Chiedo a questo punto un aggiornamento da parte del dottor Borrelli, capo della Protezione Civile e commissario anche ad ACTA. Lo ringrazio, ringrazio l'ho già detto. Lui, le donne e gli uomini della Protezione Civile stanno facendo un gran lavoro. La Protezione Civile ci rende veramente orgogliosi, è una delle eccellenze del Sistema Italia. Grazie, signor Presidente. I dati che noi abbiamo ad ora sono un totale. Di 79 persone colpite dal virus, di queste ci sono 76 sono le persone positive, i deceduti sono due e una persona è stata dimessa dallo Spallanzani. Le 76 persone colpite sono in cinque regioni, in particolar modo nella regione Lombardia abbiamo il maggior numero di persone colpite, sono 54 in Veneto 17, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio, sono la coppia dei eh, turisti cinesi che sono ricoverati allo Spallanzani e una in Piemonte. In totale le persone ricoverate con sintomi sono 33, le persone che sono in terapia intensiva sono 18 e 11 sono le persone positive che sono in isolamento domiciliare perché non hanno particolari sintomi. Io questi, mi fermerei qui, questi sono i dati. Sì, sì l'ho detto, detto, è stato dimesso dallo spallanzare. Grazie, noi abbiamo anche forti della presenza anche del professore Brusaferro siamo adesso in condizione di avviare la conferenza stampa e di rispondere a domande anche molto tecniche. Prego. Sì, Buonasera, Marielena Vinci di Stasera Italia. Allora, voi avete parlato innanzitutto di una famiglia in quarantena che si è spostata al sud vorremmo sapere di più, cioè dove sono andati, se si sono spostati, come hanno fatto. E poi vorremmo sapere qualcosa anche del paziente zero, perché sappiamo che in realtà non ha contratto il virus, chi, quindi chi è questo paziente zero? Lo avete individuato? E poi sappiamo che avete anche consultato eh, le i leader dell'opposizione, vorremmo sapere quali sono stati i punti di eh, contatto, le cose più condivise e se ci sono stati invece dei punti su cui siete stati in disaccordo. Grazie. Eh, guardi, per quanto riguarda la famiglia, era una famiglia sottoposta alla quarantena, ci risulta una notizia che abbiamo appreso mentre eravamo in Consiglio dei Ministri, e adesso le autorità competenti stanno facendo gli accertamenti, l'hanno individuata eh, e quindi semplicemente eh, saranno disposti al necessario trattamento cautelativo nel loro stesso interesse, eh. attenzione, noi dobbiamo rimarcare come queste misure eh, di tutela sanitaria sono proprio a protezione della salute dei diretti interessati, oltre che ovviamente a prevenire forme di contagio. Ma è proprio per questo che eh, una misura diciamo, di limitazione della circolazione sarà ulteriormente utile per contenere eh, le forme di contagio. Mi permettete a questo proposito di rivolgere veramente un, un, di rivolgere un abbraccio a tutte le comunità interessate, a tutte le mamme, i papà, i ragazzi, i bambini, a tutte le persone anziane e mi risulta che siano tante sia a voi sia nei comuni nei 10 uni interessati dell'Odigiano dove è l'epicentro di questo focolaio. Noi saremo, vi saremo vicini Sicuramente queste misure comporteranno qualche limitazione ma eh, vi consentiranno assolutamente di affrontare le prossime due settimane con eh, la massima serenità, vi presteremo adeguata assistenza, ci rendiamo conto che eh, c'è anche della preoccupazione nei vostri, nelle vostre menti e nei vostri cuori, ma noi siamo con voi e io stesso verrò e vi seguirò quindi viaggerò per affiancare le autorità locali nella gestione col Ministro Speranza di questa, di questa emergenza proprio perché vi vogliamo accompagnare nella massima con una strada della più accurata assistenza sulla via della fuoriuscita da questa emergenza. Detto questo lei ci ha chiesto anche del paziente zero eh, professor Brusoferro, a questa, questa domanda potrebbe rispondere lei, questo mitico paziente zero. Grazie. Eh, quello che possiamo dire è che adesso nelle due aree, sia quella veneta sia quella lodigiana, è in corso, corso un'indagine epidemiologica approfondita condotta dalle autorità sanitarie locali con il supporto di tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità in pieno accordo che ha proprio l'obiettivo di andare a ricostruire la catena di trasmissione e ovviamente si stanno vagliando tutte le ipotesi e contiamo nelle prossime giornate di poter avere delle risposte. La ipotesi del paziente zero era una delle ipotesi che non ha trovato però riscontro dopo alcuni accertamenti. Vorrei approfittare anche per sottolineare come la famiglia che è stata poi rintracciata al di fuori dell'area, è una famiglia che è assolutamente sana, era semplicemente un problema di cautela, non, ha, non è positiva, non ha sintomi, è, una è semplicemente residente nell'area eh, che attualmente è considerata focolaio. Rispondo anche all'ultima domanda, quella per quanto riguarda l'opposizione. Sì, eh, io stesso ho avvertito l'esigenza di fronte le misure che abbiamo deliberato nel corso del Consiglio dei Ministri e più in generale per quanto riguarda la situazione attuale quindi le informazioni più recentemente acquisite ho avvertito l'esigenza di confrontarmi e di informare gli esponenti dell'opposizione perché l'ho sempre detto dall'inizio, ho detto questa non è una questione che può riguardare le forze di maggioranza che esprimono il governo può riguardare solo il governo. Questa è un'emergenza nazionale e quindi è una responsabilità politica di cui il governo si assume la piena contezza ma una responsabilità che comunque deve anche coinvolgere, quantomeno sul piano informativo, non dico delle scelte decisionali quindi ci assumiamo noi tutte le responsabilità, ma quantomeno sul piano informativo deve coinvolgere anche le opposizioni perché quando si tratta di fronteggiare un'emergenza del genere non si può fare distinzione tra maggioranza e minoranza. Presidente, buonasera, mi scusi, sono Sabene del Tg2, siamo in diretta con il nostro speciale. Volevo chiederle qualche notizia in più per quanto riguarda la limitazione proprio della mobilità di alcune persone che voi state controllando e in che modo si agirà per quanto riguarda gli eventi sportivi e le scuole. Ci sono già decisioni in merito? Allora, guardi, per quanto riguarda la circolazione abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai eh, non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Ovviamente nelle aree interessate eh, che abbiamo individuato come focolai eh, disporremo anche, sono state veramente già disposte, è stata disposta la sospensione delle attività lavorative sia nella forma di intraprese collettive che nelle forme di iniziative individuali, sono, è stata disposta anche la sospensione di manifestazioni pubbliche, di eventi vari, la sospensione delle attività educative, didattiche, scolastiche. Più in generale con decreto legge che abbiamo predisposto oggi allarghiamo anche il raggio quindi le autorità competenti, i ministri competenti, potranno anche adottare ulteriori misure che semmai non riguardano le aree in questo momento individuate come focolai soggette a restrizioni per quel che riguarda la circolazione delle persone ma anche le restanti aree del territorio nazionale. Posso preannunciare nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, la competenza però è del Ministro del, dello Sport, il Ministro Spatafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell'area del Veneto e della Lombardia. Il, la Ministra Azzolina dell'Istruzione ci ha preannunciato la sospensione che disporrà alla sospensione dei viaggi di istruzione per quanto riguarda le scuole in Italia e anche all'estero, queste su tutto il territorio nazionale. Poi per quanto riguarda invece la sospensione delle attività scolastiche educative, ripeto, sono state già disposte, è stata già disposta questa sospensione nelle aree focolaio, diciamo così, di Vaux e nelle aree dei dieci comuni del Lodigiano. Ulteriori misure di sospensione delle attività educative scolastiche, ovviamente sono rimesse poi alle autorità locali competenti. Presidente, buonasera. Jordan Foresi, SkyTG24. Buonasera. Volevo sapere se in queste ore il uh, Governo sta portando avanti un confronto con i nostri partner uh, europei e soprattutto se il Governo sta pensando ad uno stop uh, al trattato di uh, Schengen. Grazie. Per Quanto riguarda i rapporti con i partner europei devo dire che il Ministro gli cederà infatti la parola Speranza sin dall'inizio ha doverosamente e meritoriamente eh, cercato e ottenuto un coordinamento anche a livello europeo quindi uno scambio di informazioni e anche iniziative comuni. Ministro su questo tu puoi, puoi aggiungere sicuramente. Sì, io ho, avuto, ho avuto nella giornata di oggi due colloqui con Stella Chiriachides che è il commissario europeo alle materie della salute che chiaramente segue con molta attenzione il lavoro che stiamo facendo ed esprime il sostegno della, di tutti i Paesi europei al, all'impegno del governo italiano. Eh, ho inoltre avuto un contatto telefonico col capo dell'OMS dell'Aria Europa, anche con l'OMS siamo in collaborazione costante, probabilmente all'inizio della prossima settimana ci sarà anche un momento di incontro qui in Italia con una loro delegazione per provare a approfondire diciamo, le cose che stanno avvenendo qui anche per avere ulteriori elementi di scambio con il resto di quello che avviene. Come è noto ci sono stati in queste settimane tre momenti di confronto tra i ministri della salute dei paesi del G7. Io ho partecipato a tutti questi tre momenti ed è stata su mia richiesta quindi su richiesta formale del governo italiano che si è riunita a Bruxelles la Commissione di tutti i Ministri della Salute dell'Unione Europea. Abbiamo sempre detto, sin dall'inizio, che questa sfida è una sfida di natura globale e internazionale, che nessuno Stato può pensare da solo di risolvere tutti i problemi e quindi il coordinamento internazionale è, resta per noi un punto molto molto rilevante. Rispondo all'altra domanda. Sospensione del Trattato di Schengen questa possibilità è prevista dal punto di vista giuridico, però attenzione come ho detto all'inizio noi con la massima flessibilità, con la massima disponibilità a rivedere di volta in volta e aggiornare le nostre valutazioni adotteremo sempre misure nel segno della adeguatezza e della proporzionalità, ovviamente sulla base del patrimonio informativo via via che andiamo ad arricchire. Allo Stato non vi sono i presupposti nella nostra valutazione, lo dico con molta serenità, per chiedere e ottenere la sospensione del trattato di Schengen, della libera circolazione in particolare delle persone e vi dico anche perché, vi dico anche perché, perché eh, è una misura draconiana che adesso suona assolutamente sovraproporzionata rispetto all'esigenza di contenimento del contagio e di protezione della salute dei cittadini italiani. Ogni misura peraltro va commisurata e deve essere sostenibile. Oggi se ne è parlato per esempio in collegamento con i governatori qui della protezione civile ragionando col presidente Federica del Friuli Venezia Giulia ma c'erano anche in collegamento i Presidente della Lombardia come ho detto Fontana e del Veneto Zaia tra gli altri e eh, c'erano anche Fugatti del Trentino e si ragionava appunto di confini, vi faccio un solo esempio, un confine come quello del Friuli Venezia Giulia vede un flusso giornaliero con le autovetture di 27.000 persone invece all'incirca 8.400-8.500 con i pullman, contiene 63 valichi. Se ci spostiamo alla Lombardia i numeri aumentano, c'è un flusso giornaliero con le autovetture all'incirca di 153.000 persone. Quindi quando noi ragioniamo di controlli più accurati, quando ragioniamo addirittura di interruzione degli scambi, noi dobbiamo sempre tener conto della sostenibilità di queste misure e dell'adeguatezza e proporzionalità rispetto alla funzione preventiva del contagio, sono misure assolutamente inadeguate, assolutamente sproporzionate perché noi dovremo a questo punto sospendere addirittura il traffico o comunque rallentarlo accuratamente per disporre dei controlli che ovviamente richiedono del tempo poi il controllo più efficace ormai l'avete capito è quello del tampone che non si può certo risolvere con la semplice rilevazione termica con un termometro perché dipende ovviamente può essere efficace la rilevazione termica ma come ci hanno insegnato ormai gli scienziati dipende anche dal periodo di incubazione quindi in sostanza al momento non ci sono assolutamente gli estremi per un'iniziativa di questo tipo senza tener conto, e qui non mi dilungo, dell'impatto devastante sulla nostra economia che avrebbe e paradossalmente la voglio ribaltare ma che cosa vogliamo fare? Dell'Italia è un lazzaretto? Non ci sono né le condizioni perché si arrivi a questo e ne vogliamo arrivarci, grazie. Buonasera, Annalisa Venditti della redazione di chi l'ha visto Rai3. Eh, tante ore di lavoro oggi eh, c'era attesa per le vostre dichiarazioni, per questa conferenza stampa. Avete avuto problemi inaspettati da gestire e poi, eh, anche, se qualcuno non rispetta il divieto di entrata o di uscita dalle aree con Focolai, co che cosa rischia e, e a cosa va incontro? E, in ultimo, la prospettiva. Sono gli italiani che ci ascoltano. Qual è, se si può dire, cosa devono temere e cosa non devono temere gli italiani? Grazie. Iniziamo dall'ultima domanda, gli italiani non devono abbandonarsi a sentimenti di panico o a fenomeni di allarmismo del tutto inutili, controproducenti che non hanno ragione di essere, gli italiani devono fidarsi delle autorità sanitarie innanzitutto e poi delle autorità politiche e amministrative che sono chiamate ovviamente ad assumere le decisioni e lo fanno a ragion veduta sulla base di un'attenta ponderazione e rispondo alla prima domanda avete impiegato molto tempo certo perché un provvedimento del genere va attentamente ponderato perché un provvedimento del genere va attentamente valutato sul piano dell'efficacia sul piano dell'adeguatezza come ho già detto proporzionalità vanno considerate le implicazioni economiche sociali oltre che strettamente sanitarie insomma una serie di considerazioni che hanno richiesto ovviamente la partecipazione di tanti tecnici dotati di tutte le competenze possibili e ovviamente un'attenta considerazione anche da parte della componente politica cioè del, dei vari ministri che erano presenti o erano collegati in conferenza telefonica. C'era la domanda di mezzo che mi sono perso per strada Ma guardi, essendo ovviamente un provvedimento poi autoritativo, ovviamente diventa una violazione del, di un provvedimento dell'autorità, quindi anche passibile di sanzione penale. C'è uno specifico articolo 650 del codice penale, però io non la metterei diciamo, sul piano della prospettiva punitiva sono misure di cautela dettate nell'interesse e anche a protezione innanzitutto della medesima comunità locale. Quindi noi ci affidiamo con un patto di assoluta trasparenza, sincerità e di fiducia, fiducia che chiediamo e fiducia che diamo ai cittadini e quindi ai componenti delle comunità locali, confidenti che per un breve periodo paio di settimane della loro vita avranno qualche restrizione che peraltro non impedirà assolutamente lo svolgimento della, delle attività di vita personali, ma nello stesso tempo ne trarranno giovamento perché potranno uscire da questa emergenza considerato che in quell'area noi abbiamo verificato numeri alla mano un focolaio di contagio. Buonasera. Eh, lei ha parlato dell'impatto economico. Quella è forse la zona più produttiva no, del nostro Paese. C'è stata anche una valutazione proprio numerica di che impatto può avere uno stop anche delle attività commerciali proprio in quell'area? Grazie. Oggi avevamo l'urgenza di disporre delle misure straordinarie urgenti ovviamente da adottare al più presto ma le preannuncio che adotteremo ma subito, subito dopo questo decreto, quindi nei prossimi giorni adotteremo subito un altro decreto legge proprio per uh, venire incontro in forma con varie sovvenzioni, con varie misure anche di impatto economico e indennizi vari, cassa integrazione, ovviamente per tener conto e sopperire e rimediare al disagio economico che stiamo causando alle popolazioni locali. Quando io dico che il governo non lascerà soli, soli i residenti, gli abitanti delle città dei focolai interessati, significa anche questo. Noi siamo conseguenti quando facciamo delle affermazioni di principio. E... Manego Agenzia Aggi per specificare, volevamo capire meglio, queste misure di contenimento verranno fatte rispettare dalle forze dell'ordine, dall'esercito, come si attueranno nella pratica? Sì, ovviamente disporremo dei presidi e del, dei controlli e quindi chiaramente siamo già, abbiamo già dato indicazioni alle forze di polizia, alle forze dell'ordine perché provvedano siamo anche se necessario ci saranno anche delle forze armate ma direi che confideremo molto sulla collaborazione con i cittadini quindi piuttosto che a presidi come dire, di forze dell'ordine io veramente ritengo sono assolutamente sicuro e fiducioso che ne nascerà una forma di intensa collaborazione con la comunità locale per cui insomma non, non starei adesso qui a soffermarmi sui dettagli. Comunque sicuramente predisporremo delle misure perché queste poi le iniziative e gli interventi da noi predisposti abbiano piena attuazione. Grazie, grazie, a tutti. grazie.